salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video questo è solo un piccolo video tutorial eh, per informare soprattutto chi è un principiante nel mondo fpv quindi ha deciso di entrare in questo bellissimo modo di volare con i droni eh, iniziando appunto con lui il dji avata questo ultimo drone di casa dji che permette appunto di iniziare a volare in fpv in totale sicurezza anche ad un principiante quindi a un neofita che non ha mai utilizzato appunto eh, questo modo di volare e questo video tutorial serve appunto per informare queste persone che ci sono due opzioni utilissime da attivare nel menu di questo drone ovviamente chi è già esperto del mondo fpv con i droni autocostruiti tipo questo come qualsiasi altro drone fpv sa che ci sono due opzioni da attivare nei radiocomandi che veramente ci potrebbero salvare il drone in determinate situazioni e ragazzi queste due funzioni sono il far suonare gli ESC quindi il drone metterà un suono quando non riusciamo più a trovarlo soprattutto se vogliamo in mezzo alla natura perché comunque magari il drone potrebbe precipitare nell'erba alta o in zone in cui il drone non è più visibile quindi non riusciamo a trovarlo eh, facendolo suonare riusciamo a raggiungere e capire dove è precipitato il drone è un'altra funzione eh, utilissima soprattutto poi per i cine vupe questa funzione che principalmente è utilizzata appunto nel cnv perché questi droni vengono utilizzati per passare attraverso cose vicino a cose eh, in zone veramente eh, particolari di volo quindi è un attimo magari fare un crash il drone precipita e a terra ribaltato e in quel caso c'è una funzione che si chiama turtle mode che serve a fare raddrizzare il drone appunto quando il drone è ribaltato come una tartaruga ma c'è la modalità che gli permette appunto il turtle mode di eh, ribaltare il drone e riportarlo nella sua posizione di volo e questo è davvero utile perché con i droni come CineV per un attimo magari passare troppo vicino a qualcosa che vogliamo appunto attraversare o avvicinarsi il drone precipita cade ribaltato ma è in una zona che non possiamo arrivare a prendere quindi il drone sarà eh, in questo modo ma eh, lui con questa funzione andrà ad attivare solo i motori posteriori facendoli ruotare al contrario e il drone pam tornerà perfettamente nella posizione di decollo ideale. Adesso andremo a vedere queste funzioni che le possiamo programmare ovviamente nelle impostazioni che troviamo del menu di quello che riguarda il DJI Avata e soprattutto del controller perché sarà questo tasto C1 che verrà programmato per funzionare appunto per queste opzioni. Con un clic attiveremo il suono per quanto riguarda gli esche, con il doppio clic sempre del tasto C1 potremo configurarlo per attivare il cartel Mode, perché comunque questo controllo DJI ha questi tasti programmabili che sono il tasto C1 e questo tasto qua che troviamo qua dietro che è programmabile per le funzioni che vogliamo. Ovviamente di default ci sono attivati determinate funzioni ma che possiamo andare appunto a modificare quindi eh, tutto questo lo troviamo nelle impostazioni del controller che ovviamente è facilissimo da raggiungere attraverso il nostro visore e andare a impostare appunto il tasto C1 eh, come suono degli esche e doppio clic del tasto sempre C1 per andare ad attivare il control mode però queste funzioni che vedremo tra poco appunto sono disponibili purtroppo solo con lui mentre con il motion controller che è quello che viene dato con il DJI Avata non è è possibile attivare perché lui non ha nessun tasto eh, di configurazione ha solo i tasti quelli Pre configurate ed è veramente eh, brutta come cosa eh, anche se ovviamente come ho sempre detto da quando è uscito DJI Avata eh, bisogna acquistare assolutamente questo per godersi fino in fondo questo drone eh, anche se attualmente questo controller è andato appunto esaurito quindi non è più possibile acquistarlo almeno al momento eh, probabilmente eh, prossimamente arriverà disponibile ancora eh, per l'acquisto ma attualmente sebbene costi 150 euro è anche nello store ufficiale DJI eh, perché chi ha acquistato questo drone poi è corso subito ad acquistare anche questo ovviamente facendo evitare drasticamente il prezzo d'acquisto che già era alto eh, aggiungendoci altri 150 euro eh, e come vi ho detto eh, purtroppo qua eh, non c'è perché comunque questo controller è dal wow iniziale ma poi è questo che bisogna utilizzare per sfruttare appieno questo drone e queste due funzioni ragazzi sono funzioni veramente indispensabili secondo me eh, soprattutto eh, quando vogliamo eh, in acro o in manual, come lo chiama dji perché eh, lì è un attimo magari sbagliare e eh, queste due funzioni ci potrebbero veramente salvare il drone e la possibilità di recuperare il drone quindi andiamo a vederle da vicino adesso come funzionano andiamo ad accendere il controller gli occhiali e il drone perfetto tutto è connesso proviamo la prima funzione che è il suono degli eschi appunto per segnalarmi dov'è il drone eh, nel caso sia precipitato appunto nell'erba alta eh, o diciamo in qualche zona che il drone non è più visibile ai miei occhi quindi non riesco a andarlo a recuperare perché non so dov'è clicco il tasto c1 una volta e questo è il suono che lui emette quindi un suono forte un suono che eh, viene ripetuto all'infinito ovviamente finché la batteria eh, lo permette e ragazzi è davvero questa cosa salva i droni vado ad interromperlo se non riusciamo più a parlare e questa funzione mi ha salvato veramente un sacco eh, di droni perché io volo spesso nella natura e eh, mi piace proprio quello volare nella natura tra i rami le piante eh, l'erba il grano quindi tutte queste zone che se il drone ci finisce dentro è difficile andare ad individuare dove è precipitato e questa è una funzione davvero salva droni ma la seconda funzione che andremo a vedere oggi appunto è, è la funzione turtle mode cioè quando il drone sarà ribaltato in questa maniera quindi dopo un crash sicuramente potrebbe precipitare e lui se precipita così così torna sempre comunque in questa posizione anche se cade ribaltato ovviamente il drone in questa posizione non può decollare ma cosa possiamo fare per metterlo in posizione Decollo eh, basterà andare a fare il doppio clic sempre con il tasto C1, ma cliccandolo due volte il drone avvia i motori posteriori da gas e voilà! E adesso lui è già pronto al decollo. Avete visto tutto in automatico si raddrizza. Queste funzioni sono diciamo di default per chi usa eh, i droni autocostruiti perché sono le impostazioni che andiamo a eh, diciamo, inserire nei nostri controller che per i droni FPV autocostruiti hanno un sacco di tasti configurabili. Ovviamente e questa è una di quelle funzioni, soprattutto per i cinebup, eh, davvero indispensabili. Eh, e anche eh, DJI ovviamente ci dà questa possibilità, ma solo con lui non con lui eh, e questa è una cosa sicuramente a cui DJI va tirato un po' le orecchie perché vendere un drone di questo tipo con questo controller che sicuramente già di suo non è un granché eh, per pilotare diciamo eh, in maniera seria un drone eh, non avendo neanche queste cose di sicurezza eh, sicuramente mm, potevano sicuramente inserire un tasto configurabile anche qua comunque con lui tutto questo si risolve eh, a patto che Riusciate a trovarlo ed acquistarlo? Quindi, ragazzi, questo era un semplice video solo per mettervi al corrente che se avete il DJI Avata ci sono queste due funzioni che potete attivare. Quella per gli Esche è già attivata, mentre quella del Tartel Mode va attivata nel menu del controller. Come avete visto appunto prima quando vi ho fatto vedere la schermata del menu eh, del visore. Quindi, ragazzi, questo è il mio video tutorial eh, molto semplice ma con due funzioni. Salvadrone, sicuramente eh, vi è piaciuto e vi è stato utile. Lasciatemi un grosso pollice su, seguite